Oggi, ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007 E oggi andremo nel file di Marco perché abbiamo perso un video, cioè il livello 3 2 Che in questo file abbiamo già fatto, anzi siamo al mondo 4, dobbiamo fare 4 e 2 Giusto? Boh wow. Però sì Andremo nel suo file Perché? Perché lui ha fatto solo il primo livello Quindi con Bowser eravamo un quantico. Sì sì con Bowser della partita, i nostri eroi cioè, formavano, per forza, qua. Uh -huh. formavano un, un assai improbabile terzetto. Peach tentò di spiegare la missione a Bowser senza molto successo, perché Bowser, uh -huh. ha, il questo questo. Grande, perché Bowser ha il cervello grande come uno scoiattolo. Uh -huh. che però è stato rimpicciolito. Uh -huh. A un certo punto Mario che li precede, precedeva, starlo un Fine. vide qualcosa che lo indusse a fermarsi. Cosa c'è Mario? Chiese Peach voltandosi a guardare la distesa azzurra innanzi. Le grandi onde sci scintillanti dello stagno quadrettato si perdevano all'orizzonte. Portegino si trovava da qualche parte oltre quella che distesa. E che pizza dobbiamo rifare? Livello 3-2-1. Ma dritta. 3-2-1. Eh vabbè, giustamente. Guarda caso che livello perdiamo. Guarda un po'. Oh, Quella, il livello acquatico, bello. Va ah bene, italiana. niente. Quindi, insomma, non abbiamo i pixel che avevamo. Siamo, siamo non siamo avvantaggiati rispetto a prima, perché Quindi, possiamo vabbè, fare... Visto, visto che non è, che non è il, il nostro file, il file del video, mi, mi limiterò a rush tutto, visto che non abbiamo bisogno di niente. No, no. Così. Però almeno diciamo dove sono le cose. Eh sì, vabbè. Vabbè, noi, lui sta saltando tutti i nemici, però voi non fate, perché dovete essere forti. Forca. Ah, qui c'è un tunnel segreto con i soldi e i soldi lo sanno tutti che non piacciono a tutti. Che fanno la felicità. Però Mario, al Mario no. dell'universo parallelo la felicità non piace. No, uh, felicità! Boh! Passo la felicità! Ok, almeno in questo. in questo modo, cioè in questo file almeno, non siamo ridotti a dei pezzetti con la vita. Ehi, tu, Calamaco, vorresti una bomba, è gratis. Bene. Sì, infatti. Oh, eh, perfetto, beh, beh. qui ci serve il pixel che abbiamo, che non spoilerò di nuovo. Ah. E praticamente ci serve per fare una combinazione. Se, se abbiamo già registrato il video, e questa è la seconda volta, non vuol dire che puoi fare spoiler. Lo so, infatti eh. non rifarò. Comunque... Però il titolo già si spoiler, quindi ci sarà un calamarca. Comunque il boss finale è... Comunque no, no, no, no, il boss finale è Bowser. Praticamente Bowser ritradisce, mangia Mario e, ed è in questo modo che poi Luigi spawna da nulla per accompagnare Mario alla fine. Mario e Luigi fratelli al centro di Bowser. E poi, e poi Peach si vuole suicidare, no! si offre a Bowser. Ecco che succede se entrate lì. Comunque. Sì, sì, sì, senti, si sì offre a Bowser Peach e Bowser muore perché si soffoca, perché è andata di traverso Peach. Ok, e... comunque avrete già capito da quei tentacoli giganti che c'è un Un calamaco a dritta. Perfetto, quindi apriamo questo bottino. Oh, un ingotto che abbiamo già trovato lì e l'abbiamo già usato per fare una ricetta inutile. Sì, ah. sì un piatto d'oro. Che, che molto, si sì, si sì. poi vedete che utilità si sì, che poi io gli avevo pure detto gli avevo pure detto che eh, l'aveva la, comprato invece non l'avevo comprato, l'aveva trovato qui mi sa che l'ingotto ah, no, no, no, l'avevo detto pure nella registrazione mi che il, non, il lingotto non lo puoi Mangiare. Non lo puoi lanciare agli altri L'ingotto agli... non lo puoi mangiare Perfetto! che Aiuto, perfetto Non ci vedevo niente, corri Mario, corri L'unica cosa bella di dei livelli acquatici sono le porte blu Perché sì, Perché mi è... piace il è appunto. Ok, come fare in questa stanza? Bene! Bisogna, Bisogna distruggere tipo tutti quindi Metti i pitch prima perché Perchè per quella cosa lì, per eh, i pizza. E anche perché. Ha la parata. Boom! Perfetto, calamacchi a voi! Prego, prego! Boom! Ok, adesso non avete stufato! Manur! Mm. Ah! ah comunque hey, non vi faccio vedere i, i, i miei <ride> Cosa? Dopo ti faccio vedere i midi di Mitopia oh, Mamma mia, tra i polchini Perché noi, noi abbiamo la, la demo di Mitopia E ci divertiamo Io, io l'ho over overcompletata cioè sono, mm -hmm. sono più avanti di quanto dovrei trovarmi Troppo più avanti Ma Dai, dai che ha vieni qua A Ma solo è solo aumentato il vieni livello vieni Sproporzionatamente Ora c'è cioè Angela Pix <ride> L'hai semplicemente oh. lanciato Hai, hai preso la oh. Perfetto, no, in realtà ho fatto bene. Perché in quel modo l'ho colpito con la bomba. Ok, niente, qui sblocchiamo un nuovo pixel. Che dovremmo rileggere il dialogo dei pixel, che sono molto inutili come dialoghi. Kilo il pixel, pen... no, il pixel quadrilatero. Ehi, hey, cosa allora, mi sarebbe non detto, io distribuisco punti di stanza da queste parti eh, ti controllerò per vedere se hai il peso giusto per stare con me Ok, Peach ha il peso migliore mi eh, Maggiore Vabbè. Bowser Va è medio, mentre Mario... No, è, è, è basso È, è basso <ride> Letteralmente È basso più a distanza <ride> che, che di cui e anche di statura. Eh, ma che occhio occhioni fa venire le palpitazioni al mio corpulento cuore Quale cuore? Tu sei un, una scatola quelli i tuoi occhi hanno un peso tutto speciale. Guarda la telecamera, sembra che Piccia abbia i capelli rossi. LOL. Ok. Meriti, sei dando appunto punti stanza. In quanto a te, bomba, con le ali, devi morire, ok? <ride> ok. Perché sei bro, vuoto, bro. io invece sono pieno. Vedi, sono un sono ciccione. In effetti so. lui è l'unico pieno. Ora devo controllare la stanza dei tuoi vestiti. Ehi! Un vestito rosa ci vuole fegato e indossarne uno. Bam, ecco c'è il punto di stanza. <ride> Hai visto? avvicinato avvicinati, quello si è allontanato. <ride> Contro la stanza del giro vita ne arrivo e si concentra il peso vero. Incredibile, sembri un obeso. Hai uno spirito robusto, ragazzi, meglio non scherzare con te meriti un milione punti di stanza. Ecco, e la okay, okay. Questo show di corpulenza mi fa girare la testa. Quale testa? Hai gli occhi fuori dal mondo. <ride> C'è buon poco da dire! Sto ma non macchati! Sì, Chi lo anche io, io lo pensavo. E ha anche la bocca triangolare, però senza la, la base. Beh, è tipo. C'è buon poco da dire, non una sei... mai vista prima. Se qualcuno ti ostacola non dovrei fare altro che schiacciarlo. Questo, questo avresti dovuto dire la Bowser, sinceramente. <ride> Bowser se si siede su qualcuno <ride> non ha speranza di sopravvivere. Tipo, sai quei cuscini che fanno le pernacchie? Sì. Lui si siede e lo fa scoppiare. Yeah. Mi piace, riduci in polpette! Quei pesi più ma... sabbia per le tue mutande! Farestella con una stazza mi genere. sono mio nero alla comitiva! Comunque sei quella rana quella rana il personaggio di Elohiti! Vabbè, chi lo conosce? Ma cosa? Sì! Non parlare di Elohiti nei miei... Quello, quel personaggio di Lochiti lo è identico a Kiro, la stessa bocca e occhi però lui aveva le pupille anche lui è no, <ride> no però mi ricordo quel personaggio che era il mio preferito e quindi lo vedete? si, sì, lo vedete. ok Mario, Mario, basta, basta, ti prego, okay. è troppo imbarazzante se uniamo alle nostre stanze nessuno potrà fermarci dovrei prima uscire da questa stanza metti il mio peso massimo al lavoro ok Mario, fai tu il lavoro <ride> Oh oh oh, it's a me, Mario Mario fa di... una dieta di, di pasta <ride> Mario è l'unico che fa una dieta tra i tre però questa dieta è ingrossante non manca. <ride> eh, gli e dimmi... gli diminuisce gli diminuisce la statura di un, un, un centimetro corri vai Yeah, è, sottile, è utile, evviva! And now, how do I get out of here? Oh, simply just die! <laughs> Perché Mario quando è sottile non può nuotare, capito? È proprio logica, se un fuori di carta non può nuotare però un personaggio di carta in due e Evviva! Allora qui non c'è niente, no, perfetto. La logica dei cartoni animati barra videogiochi cartoneschi. Uh, ok. Come no? no sì. No. No. no. Ok, ho paura di quel calamaco gigante, perché sì, se questo non è di un calamaco gigante, allora io sono Ugo. E, e, di, e di mio zio vado, vado Ok, attenti anche ai tornado perché ti fanno volare tipo un, uno schizofrenico però uh, corri corri corri corri Perfetto, qui c'è il disegno di cosa dobbiamo fare Su giù su giù su Su giù, giù. su su su giù giù su giù su giù su giù su su giu su giugio. Sì vabbè non serve non preoccupare allora Su ma... giugio, su giugio. Mm. No. Ok ora dobbiamo tornare indietro e Evitare quel calamacco Il bello è che i tentacoli non... No! No, non sembrano di un calamaco gigante Perché i, i tentacoli non sono così quelli dei, dei, dei calamacchi Oppure dei calamari mm. Interesting Forse lui è calamarcio? Tan tan tan tan, no calamarcio è morto come, come Mastro Todd non mi tiro. Ah è vero solo Mastro Todd è morto No, non è vero Si sì, è vero è morto Lui che mi proponeva sempre le, le carte buone in, in, Mario, cioè in Super Mario Bros DS in mio Super Mario Bros DS <ride> Mi dava i funghi giganti e i funghi piccoli <ride> Esisteva sì, la... ma... Mastro Todd su... Io su per me il brusco Si, dovevo in casa Todd al posto di quegli odiosi schifosi Quegli okay. odiosi schifosi Todd Brutti ah. e furosi Ok, che cosa abbiamo sbloccato facendo questo? Il nostro biglietto da visita Per così? Nostro... Beh, for forse veramente non è che sia morto no, no, Mastro no, no, no. Todd Secondo me è morto solo Paper Mastro Todd perché non ne appare più niente. Ok, questi nemici ehm. sono overpowered Quindi vi sconsiglio di fare qualcosa Che poi i giochi di Paper Mario sono tipo Che, che vi basta andare avanti Adesso switch con Bowser Perché lui è più adatto alla battaglia E sì, ci sarà una battaglia Guarda E due di loro Guard. È un Ok, e adesso Chi c'è? Oh! Guarda, due pesci Non li combatteremo perché Blu Oh Okay, scappa prima il loro colpo e poi le, le loro espressioni. Blu blu! Che succede? Oh my god, what is happening? Kiro re, resta vicino a me, così saremo troppo pesanti. No! Bowser che ruota le braccia a 360 gradi. Non è che uno Bowser può respirare Perché se muovi le braccia a questa velocità tutto, tutto il vento cioè, sposta tutta l'aria. <ride> Ma uno, ma poi è sott'acqua, come diavolo fa. Ok, questo canaco è di. È di um, grandezza abnorme, cioè. Okay. è disumana questa grandezza, sei, E questo è il mini boss di questo livello. Ehi caro essere che ne dici di assaggiare i miei tentacoli. Sì, ho tanta voglia di È Il boss più grande okay. che esista. Okay. ok, i tentacoli gialli sono, sono invincibili Mi e servono solo da barriera. I tentacoli blu sono invincibili Mi e servono solo per attaccarmi. L'unico punto debole di questo boss è il tentacolo rosso ovviamente, come ci diceva un certo segnale, che non mi ricordo dove. Mi sa che ce lo diceva Protezio. Sì, Protezio. Ok, è Profezio però nel nostro file l'abbiamo già sbloccato perché poi lo vedrete perché. E non vi L'ha detto, torna quando è il consiglio. Blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. blu no non lì per favore, va bene ovunque ma non lì e ovviamente Bowser ha il cervello così bacato che colpirà ovunque ma non lì <ride> aiuto dice Bowser no. poi la, man la, man maniera la maniera in cui lo osserva poi è troppo creepy aiuto L L L lui non sta osservando Bowser sta osservando noi comunque non so L come comunque non so come eh, cioè se non usando Bowser non so come sconfiggere questo so boss forse mi sa che si può combattere con Kirby. Ma... come? Prova con... e saltando su... Eh, ma, è, ma è più rischioso e difficile. Peach okay. invece rimbalza, rimbalza, come la palina di Pong e, e la racchetta... Rimbalza come Kirby Ma cioè, tu... Tu con Peach ti metti sotto l'ombrello E i tentacoli la fanno volare da tutto il tempo Ok, ho anche un mentre facevo il verso di Bowser blub! blub. Che ora muore con un'animazione molto creepy, ecco. Cioè, così, creepy. Così cade, cade nel fondale e non si ha più notizia di lui. Potrebbe riemergere molto probabilmente, ma chi lo sa. Forse Mario. A Bowser non gliene frega il cacchio. Forse Mario può dircelo. Mario, vai a dare un'occhiata. No! C'è 5 dice. Se cavolo ancora, poi c'è quel, quel suono terribile. Ah, giusto tiri okay. TD! No, quello è un PV oh no. ah, 4 PV fino a, a 2 fa. Come la, come la sveglia, ok. Qui non c'è niente di interessante, finiamo il livello e finiamo il video. Quindi ci avevamo messo 15 minuti perché ovviamente non abbiamo perso tempo. Fine livello! Mi sa che questo per ora è il nostro video più corto. Non, non penso, comunque vabbè. Sì, sì, forse. Il più corto è di 17 così. minuti. Salviamo anche se non ci serve possiamo anche non salvare vabbè oh, e basta ci vediamo nel prossimo video che non sarà in questo file